Caffè, parmigiano, zucchero. Con bimbi puoi grattugiare, macinare, tritare, polverizzare. Basta impostare tempo e velocità. Grazie al potente motore e alle lame di alta qualità, macinare e grattugiare sarà più veloce e semplice che mai. Macinare.